Puttana stare il borba! No, io prendo, mi dire. io prendo. No, eh, eh, la casa. Eh, eh, eh. eh, vedi, io. Eh, ganati, eh, Vedi Non ho niente armi. Ah, lo... E eh, cosa ti difende te, Ah, ma hanno messo le armi vocromo, allora mi rimangio quello che ho detto. Ora allora, tu gli zombie, io vado a girare a cappare cristalli e altra merda. Arrivano eccoli ragazzelli posso usare queste a un'affermazione amed tieni se trovi le c4 dimmelo bubi prendi la eh, okay. venditora qua si sì, si sì, si sì. si trovi le c4 me lo dici si sì. quanti sono <ride> Perché non raccogliere più moltiplicatori per la squadra possibile. Tieni. Tu non spariti? Andiamo in safe. Adottando. Bravo a me andiamo ok io ho fenditure splash al peperoncino pompa Questo e... si e... sì, ma io devo no. ammazzare col pompa ok bisogna quelli del ghiaccio Ai. Aia eh, dai non è che vorreste dei colpi per il pompa da condividere con me? E se metti il colpo il pompa? Come? con un caricatore non ma non, non usare il pompa di cristo no, no. usa solo gli assalti che se no non ci stai eh, lancia zucchero dammi sto porco Ma avete rotto i coglioni Ma c'avete la madra qui rompere il cazzo questo lo tengo io Borruba borruba Birbante birbantelo Ma è che rodo il coglione questo boss Non so se è notato la mia vita Da me so è da Vieni da me se riesci e signori mi state scassando i coglioni. È stato leg Aia, che cazzo? Puttana, lascia stare il borba! L'ho mancato Lascia stare il borba! L'ho mancato io. Lascia stare il borba! Aia! Borba! Mi incula! Dove? Mi perdo delle mie scelte di vita ah! Sono di morta? Io sto a distruggere i cristalli Morta Yeee yeah, morta la puttana davvero hai crashata la pantegana così quella safe con queste bestie quindi guardali quanti sono a terra chiudo quello col ghiaccio chiudo quello pezzo lento ok round preparati alla battaglia non è non è che ho tutti sti colpi probabile eccolo fuga Ya.